Ora il podismo con le 1500 persone che hanno preso parte questa mattina alla 37esima edizione di Vivi Città organizzata dalla UISP che si è svolta nel parco del Valentino di Torino. Vivi Città è una manifestazione che da sempre incarna lo spirito dello sport per tutti e quest'anno la pace, l'ambiente e la ripartenza sono stati temi centrali. Alla partenza che è stata lanciata da Radio 1 Rai uno striscione con la scritta pace.